Ciao a tutti da Luca di Business SEO. Allora ragazzi, questa non è una marchetta pubblicitaria, però avete presente tutto quello imparato fino ad ora con la SEO? Cestinate tutto, completamente tutto, fate un reset mentale, perché tutto quello che vi hanno detto fino ad ora o tutto quello che avete letto è soltanto l'1% di quello che dovrete sapere. E tutto questo è molto più semplice di quello che avete imparato fino ad oggi. Ti insegnerò come costruire la giusta strategia SEO in particolar modo con la link building. Link building che nessuno mai ti ha spiegato nel modo in cui te la spiegherò io. Allora, come funziona il mio corso? Semplicemente, una volta che l'hai acquistato, deciderai tu i giorni e gli orari. Per ben tre giorni sarò tuo completamente in un orario prestabilito che tu stesso vorrai dove ti insegnerò l'impossibile tramite Skype oppure tramite Zoom. E allora che cosa stai aspettando? Clicca sul link in descrizione e trovi tutti i dettagli per questo fantastico corso, una full immersion totale che ti permetterà di guadagnare dopo pochissimo tempo questa è una mia promessa. Un abbraccio a tutti, vi aspetto al mio corso. Ciao ragazzi!